Presidente, si tratta di una mozione che abbiamo presentato nella eh, seduta, eh, appunto qualche seduta fa e che ha ad oggetto la riformulazione del documento unico di programmazione 2019-2021. Eh, in buona sostanza, come, eh, come insomma anche lei saprà, eh, le, nel corso di questo anno sono andati eh, in attuazione eh, quelli che erano gli obiettivi contenuti nell'obiettivo. Eh, nel, gli obiettivi contenuti nel documento unico di programmazione eh, dell'anno passato, 2018-2020. Le, le commissioni capitoline nel corso di quest'anno si sono concentrate su eh, alcune tematiche che hanno ritenuto eh, importanti e che eh, appunto andavano in un miglioramento della programmazione delle attività. Eh, molti di questi temi, devo dire, come eh, Movimento 5 Stelle sono eh, stati trovati eh, e possiamo diciamo, già trovare, abbiamo trovato, trovato una corrispondenza all'interno del DUP 2019-2021 eh, inserito eh, appunto adottato dalla giunta il 31 luglio del 2018 eh, altre tematiche invece alcuni principi che noi eh, intendiamo diciamo, ribadire proprio per la migliore programmazione e pianificazione dell'attività dell'ente, anche economica sono stati eh, trattati nel corso di alcune eh, sedute delle commissioni capitoline, eh, così come altre tematiche eh, che sono state trattate insomma, in eh, queste sedute e per questa ragione abbiamo voluto visto che si eh, avvicina la fase di programmazione economica e quindi dell'approvazione del bilancio di previsione del documento unico di programmazione in vista diciamo, di questa fase abbiamo voluto formulare degli indirizzi alla Giunta per eh, integrare eh, appunto, che sono, eh, alcune evidenze che sono emerse all'interno anche delle commissioni capitoline, proprio alla presenza sia degli uffici che della Giunta stessa, quindi possiamo dire anche eh, insomma, eh, di concerto con esse. E, mh, ne cito alcuni eh, che ritengo insomma, possano essere più o meno rilevanti legati alla necessità nel momento in cui si va a eh, programmare degli interventi di manutenzione stradale straordinaria di prevedere anche la relativa realizzazione di piste ciclabili per questo c'è già una norma diciamo, di legge che è l'articolo 10,4 della, del, della 366 del 98 che già disciplina questo eh, un altro tema e devo dire che questo è importante perché ha una certa ricorrenza all'interno della dei principi e dei temi è quello delle piattaforme, cioè quello di eh, riuscire a rendere l'amministrazione sempre più digitalizzata, oggi sappiamo che Roma ha oltre 70 servizi accessibili con speed già eh, digitali, su questo sempre nell'ambito dei lavori pubblici il tema di prevedere la realizzazione di una piattaforma online pubblica che riporti la geolocalizzazione, la pubblicazione dei dati relativi alla gara d'appalto, ai costi e ai tempi di realizzazione, corredata da tutta la documentazione e supporti fotografici. Già oggi esiste amministrazione trasparente, quindi già ci sono dei dati sull'indizione diciamo, delle gare, l'amministrazione eh, ha realizzato la NIC all'interno poi della quale c'è il cosiddetto SIC e all'interno di questo potrebbe appunto essere integrata con ulteriori dati. E con layer. Un altro tema, e questo Presidente è collegato al Segretariato Generale, ne abbiamo avuto modo anche di parlarne con, eh, più di una volta, insomma, eh, anche da parte dei con consiglieri dell'opposizione, della necessità che si possa arrivare a una nuova disciplina del regolamento del Consiglio Comunale e quindi del cosiddetto regolamento di Assemblea Capitolina. Lo chiede la legge dalla, la 156 del 2010, vedo il collega Corsetti che fa sicco la testa, diverse volte ne abbiamo parlato e quindi anche per noi questo è un obiettivo e quindi chiediamo insomma che ci possa essere un'attenzione un nell'anno nell eh, appunto del prossimo anno, il 2019. Eh, il tema del decentramento, sono stati fatti dei lavori, sono stati dati degli indirizzi, adesso sono appunto in capo lo sviluppo ancora alla direzione decentramento che è sotto la direzione generale e quindi abbiamo rinnovato eh, la, questo indirizzo anche per il 2019 proseguendo nell'ottica di dare maggiore autonomia ai eh, municipi. Eh, il, mh, accanto a questo occorre secondo noi e tra l'altro leggendo le dichiarazioni di, di qualche forse proprio di oggi del eh, Ministro per la, eh, per la Pubblica Amministrazione, penso che si stiamo andando, andando in quella direzione, cioè un piano pluriennale per diciamo, definire una strategia assunzionale, noi l'abbiamo chiamato Roma 2030 per quanto riguarda la pianificazione del personale, che dovrebbe tra l'altro andare verso una, eh, una ricognizione di quelle che sono le esigenze, soprattutto dei profili tecnici Mh, proseguo e, e concludo Presidente con altri due o tre temi quella della realizzazione di un'applicazione per gli strumenti di partecipazione un altro che ha avuto modo appunto di eh, avviare in commissione Roma Capitale è quella dell'estensione della strategia dell'agenda digitale anche alle società partecipate di Roma Capitale. Proprio qualche eh, settimana fa abbiamo avuto un'interlocuzione in commissione con i vertici delle società partecipate e l'Agenzia per l'Italia Digitale per fare in modo che le società comincino a parlare tra di loro con gli stessi sistemi, i cittadini possano avere un unico sistema di accesso ai servizi, quindi semplificare la loro vita così come avviene in Estonia e questo effettivamente potrebbe essere raggiunto come obiettivo per il 2019 e anche incrociare le varie banche dati tra di loro. E in ultimo, ma non per ultimo, il tema eh, dei punti verde qualità, che è un tema che è stato trattato eh, recentemente in una seduta eh, di commissione e tra l'altro un tema condiviso anche dall'opposizione e quindi anche su questo abbiamo ritenuto opportuno inserire e diciamo, dare come indirizzo alla Giunta di tenere conto nella formulazione degli obiettivi anche questo e, e soprattutto l'attuazione e la risoluzione di una vicenda che Roma oramai si porta avanti da eh, tantissimi anni e per la quale come sappiamo ci sono in corso una serie di discussioni su alcune eh, tematiche insomma, che possono andare verso la risoluzione eh, di questo di, di questa, di questa vicenda, Presidente. Quindi la, il nostro è appunto eh, una serie di principi che noi eh, abbiamo voluto eh, riproporre, ribadire quindi a fronte di queste sedute, insomma in modo pubblico, trasparente e democratico, alla presenza di sia della maggioranza che dell'opposizione e della giunta e, e che ovviamente poi potremmo ulteriormente eh, integrare e ri, ri, rifinire con eh, non appena poi il documento di programmazione vero e proprio, del DUP 2019-2021 potrà passare in Assemblea Capitolina durante la sessione eh, di bilancio. Quindi questo è l'atto diciamo, portato eh, dal Movimento 5 Stelle che eh, riguarda insomma, la programmazione per eh, dei principi di alcune attività, ovviamente non tutte perché ripeto queste sono solo delle integrazioni perché molto di quello che oggi potremmo dire è anche eh, la rappresentazione delle nostre linee programmatiche Peronzi. è a, assolutamente eh, da, da riconoscere, e da ricondurre, già fa parte insomma, del eh, DUP 2019-2021, comunque come Movimento 5 Stelle troviamo una totale corrispondenza tra eh, questa attività e l'attività della Giunta. Grazie Presidente. Grazie a lei. Passiamo a...